Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane nero siciliano, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola integrale di grano duro, lievito di birra fresco, acqua, miele, sale, sesamo e olio. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il miele, il lievito e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di semola, il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, compattiamolo bene con le mani formando un panetto e trasferiamolo in una ciotola ben infarinata, copriamola con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro impasto, adesso formeremo una pagnotta. Adesso lo posizioneremo in una tortiera rivestita con carta da forno. Spennelliamola con l'olio. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Facciamo lievitare in forno spento per altre due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pane e cuocere in forno per riscaldato statico a 230 gradi per 15 minuti. Dopodiché abbassare la temperatura a 200 gradi e proseguire la cottura per altri 20 minuti circa. Il pane è pronto, lasciamolo intiepidire prima di servire. pane nero siciliano. Grazie e alla prossima ricetta!